Ragazzuoli se avete letto bene Abbiamo registrato proprio un video di Among Us Tra l'altro siamo anche in compagnia di tuberanza All'interno del video con il quale ho giocato appunto In serata sul sito Viola I streaming con i suoi sub Vi ricordo infatti ragazzi che ormai ogni sera Anche io sono in streaming sul sito Viola Andate in descrizione nella sezione live streaming Per guardare anche le mie live E intanto ragazzuoli io vi lascio al video È stato un buon round Eh, eh, no, oh, povero no, Conan ma stasera porto, sta giocavo, Fortu. Eh, raga, sgamato. Cioè, è stato Ma lo davanti, Fortu. Ma te lo vuoi ammazzare? Sta entrando Cristo. Vuoi ammazzarlo? Ha sbagliato, l'avrebbe dovuto ammazzare. Sono tranquillo perché ho detto: Vabbè, lo ammazzo io. Nel peggiore dei casi. Lo spotta qualcun altro. Cioè, easy. Oddio. <ride> Ok, Rip Matti. Però una domanda. Matti avevo ammazzato un cristo santo di persone in navigation. Ne stavo entrando un altro. La ammazzi. Madonna, Peppe, il suo impostore sei il primo che muore. Io vado subito in elettrico, ma proprio diretto, senza pensarci un secondo che io dopo in elettrico non ci voglio tornare Mango. Se mi pagano, ciao Ah, no, è tripla eh, eh, eh, Io no, il kind, no, no. il kind dove, è safe. Dove, no. Primo, perché quando è stato chiamata la cosa del reattore, tu eri andato completamente dalla parte perché, opposta e ti abbiamo incontrato io? Pensavo io? Perché pensavo che qualcuno avesse ammazzato dalla parte di, come si chiama, dalle security e quindi ah. sono andato a controllare per vedere se c'era qualcuno di, di vicino. E eh, eh. il morto, dov'era? Kinde. Kinde, se non ti difendi, ti dobbiamo esplodere. Kinde. Perfetto, all'altra. Kinde 1. Però era. Era l'unico che mi ispirava. Vabbè, niente. Ciao, dopo. Eh, no, raga, Ma Kinde non era. Però, Tube fa sempre queste cose, no? Che mi ispira proprio l'assassino. Cioè, ma non è possibile. Oh, mi fa incazzare. Cioè, sembra che. Mo' è Tube. Un'altra volta. Eh. Cavolo, devo capirlo. Sì, ma è Tube, è evidente. Cioè, sì, concordo decisamente, ragazzi. Secondo me tube. Cioè, perché far buttare fuori una persona con così tanta nocealanza. Ok, non stava parlando quindi per la live, ovviamente, devi far stare solo persone che parlano. Ma se fossi stato io avrei aspettato giusto per non stare a gioco così di svantaggio. No, vabbè, me la faccio la gol aspetto... Vabbè, aspetto che fanno le tasche. Mi sembra tube E eh, non è più uscito eh. Credo che sia entrato in un tombino eh, scusami Quindi tuba, perdonami, perdonami E secondo te Se io fossi l'impostore Vedo te che sei nei paraggi Prendo la botola e non esco da quella parte lì Che è l'unica uscita Cioè ora ho capito che magari posso sembrare a volte scarso Ma così tanto è No, no forse, io lo come per per parla è in, lui, dai. Il corpo si è stato trovato in security. Raga uh, Io, io prima l'avevo visto. in è stato lui. Non è Ciao, primo. Guardalo un po'. Oppela, tube che persi! Allora, ragazzi, bravo, vi, bravo, dico subito, bravo, vi dico subito: bravo, Sbira, Eravamo vai. tre morti. Eravamo tre morti. E Tuberanza ha sassate. voluto sacrificare il Kind perché non parlava. Ora quello che volete voi, tube, ma Tuber tube, non tube, è stupido. Non ammazza tube, la quarta tube, persona dopo tre persi. Tube. Cristo. Mi è davvero passato ai tombini? No, è no, fra. Oh, no, cioè cioè no, no, no, veramente stavano a navigation e mi ha ammazzato, mi ha ammazzato esatto, a navigation. io ho ammazzato forte a navigation. Ma ti è iniziato? No, no, no, stiamo ad il codice. Ok, dai, andiamo un attimo di, di fare qualcosa qua, che già stiamo messi tutti male, Cioè non sto capendo, niente. Sì, sì. Andare già staccato, è così? Andiamo bella. Ah, oh, io ora sto qua, non mi interessa, sto tranquillamente, e eh, però devo uscire altrimenti dovrei uscire in realtà gioco passa a chi là tu la, ciao frat cia misere va adesso il gioco se ne va così me ne posso andare gioco vattene madonna dai gioco cosa di quella santa vina gioco non mi riesco a muovere. deve essere reactor meltdown dove? raga dove? allora eh, tu be? Sì. ok, okay. Eh, lo so che hai trovato il corpo Però io sono entrato in electrical Non ho visto e te l'ha ucciso eh. non, non, Io non accuso niente Però ho visto solamente te arrivare davanti al corpo Mi hai visto, questa è la mia interpretazione eh. Mi hai visto e hai riportato il corpo Ok calmo chi lo sta oh. dicendo Tube vabbè strano però chi lo FBI? sta dicendo FBI. FBI Ok FBI ma perché tu Vuoi parlare prima di me che ho riportato il cadavere? Allora io ho una teoria caro FBI vale. E lo sai qual è la mia teoria? La mia teoria è la seguente L'assassino torna sempre sul luogo del delitto Bah io non credo proprio no, Detective okay, Conan Non <ride> credo proprio Venite con me dove si vede le foglie Ok? Giù in fondo con la voce Uno, è, vengo con Uno vengo a me e lo vede eh, Però non so sono se sono si sono può fare così eh Che tu spotti. Eh. tu spotti. Però vabbè io non mi dico eh, niente tanto... non vabbè. Credo si possa fare, Però va niente ci fediamo. Vai FBI vengo pure io che non mi riesco a... a ricalibrare col tempo Devo ammazzare qualcuno Primo tu, beh, subito Subito devo ammazzare, ma proprio con una facilità incredibile Nasce la miseria, va Ma sto primo come sta un goal Ma che Ragazzi, credo che mi abbiate salvato Da una kill di primo Mi sta chasando da mezz'ora Io non voglio oh. accusare, ok però Fra, mi stai ma... cesando in maniera scandalosa Io posso, io posso dirvi È che Primo ed FBI sono safe No ma siamo andati in quattro a controllare F B FBI Stavamo io, te, Primo e ci troviamo Solo che okay. Primo poi mi ha iniziato a cesare in maniera inquietante okay. Vabbè ok io Ho troppi dubbi sul tubo No fra io stavo nell'angolo in alto a sinistra a fare il wifi e sono rimasto là eh, no, come mai non si dice... scomparso? Non sono scomparso no, sono sì, scomparso dalla tua visuale ma di certo non ti prendevo la botola davanti se ero impostore Raga raga urgentissimo Raga urgentissimo e nel mentre nel mentre raga volevo ancora anche dirvi che adesso faccio un piccolo controllo rapido Faccio un controllo rapido, perché per questa cosa ve la devo dire. Beh, raga, io a questo punto schippo comunque. Beh, <ride> che tu mi hai preso un botto, un botto di tempo, Cristo Santo. Se se ne va a tu, madonna. Io me lo chiudo dentro. Non si può chiudere, fammelo chiudere. E all'anime di Kitesh. Waiu, Fex, scandaloso, viola, me l'ha ucciso davanti viola, viola. Cioè, scandalo Tutti, tutti, su, tutti sul viola, è il viola ho Ragazzi, visto è Fex, cioè l'ha ucciso davanti, miei occhi. Occhi. Ucciso davanti ai miei occhi L'ha ucciso davanti ai miei occhi, sei, ne sei ne scandalo. ne scandaloso Ragazzi, il viola, il viola. ragazzi, stava, stava quel povero Cristo a fare l'ossigeno Stavo andando, Fex l'ha ucciso, mi ha visto e l'ha riportato perché ci stava sopra E allora Porto, ma... io ti dico Se non ma... sei stato, ma... stato tu Giuralo sulla Playstation 5 Eh, che ho già preordinato <ride> e va bene Giura sulla PS5 Giura, Giuro, giuro che sulla PS5 che ho preordinato Ci perdo 500 okay, euro No, giù, devi dire no. giuro sulla Giura PS5 Giura sulla PS5, 5, 5, ma vai Ma non sono di... stato io Eh, che non sono stato io, eh, dai Lo stai, Lo stai, Lo stai giurando? giurando? Ma raga fate in fretta a votare le madonna Prima, prima, se qualcuno mi ha ascoltato Ho detto che Forto aveva preso la botola Ma, che, ma cosa dici? No, l'aveva detto la prima Bruno è zingaro, dai, basta. Sì, no, <ride> Si è offeso, no. E non troppo è colpa. Non eri l'impostore, Fex? Fammi andare subito, ti prego, Cristina, di quella santa vena. Ok, ragazzi, sono sicuro che è zingaro. Perché? Eh, Kinde, dove hai trovato il corpo? Tu, corri, destra. Ok, sti, è, è Zingaro perché io ho visto letteralmente Yahoo che andava a destra E, e davanti a Yahoo c'era Zingaro Io poi non ho visto più nessuno uscire Nemmeno Zingaro in questo caso Il Kinde è ah, andato sta, a destra sta, perché l'ho visto passare da caffetteria E ha trovato il corpo Chane, a destra no, Sta parlando Kinde, giusto? No, no. Sta parlando... no FBI scusate FBI okay. Solo che ragazzi, se siamo in due, ancora abbiamo perso eh vabbè ragazzuoli, questa PS5 mi sa che mi arriva proprio rotta. Mi sa che mi arriva proprio rotta come questa PS5. Forte. era forte e eh, tu beh, questa, questa vittoria necessitava 500 euro per me da portafogli. E' proprio schifo, io, te, cioè, cioè, tu, ma cioè, io ve l'ho detto, tu, tu, hai detto. tu, tu forti, bello. tu hai avuto il coraggio di giurare sulla madre PlayStation 5 che non eri tu, cioè, ma poi... per me è peggio di cioè, per me è peggio di aver giurato e su poi... tua mamma, ma questa è una vergogna, forti tu ti meriti il codice. dishing.